Ciao a tutti, parliamo, parliamo di recensione, è un argomento che, non ho, che tocca raramente, però eh, colgo l'occasione per eh, parlare di un argomento importante che è la patelletta, la patelletta è forse il meno considerato il meno importante degli accessori del dell'arciere ma invece è essenziale specialmente nell'arco nudo l'arco nudo perché? perché nell'arco nudo oltre a trattenere e lasciare la freccia in modo adeguato eh, ci serve per fare lo string walking lo string walking eh, sapete benissimo che è quella cosa che serve a correre sulla corda affinché noi possiamo piegare cambiare l'inclinazione dell'arco affinché la freccia vada più bassa e lo string walker lo dobbiamo fare con precisione eh, Questa patelletta che è prodotta da un artigiano italiano Massimo Bartoletti marchiata Bar Max, Bar Max. La, trovo ottima, la trovo ottima ne ho provate molte non, prima avevo la AF ma con questa mi sono trovato molto bene ha una placca abbastanza pesante si vuole separare la dita, inseri, si inserisce bene il, il dito medio, non si muove minimamente e fa il, il suo dovere. Il suo dovere eh, che è quello per l'appunto di fare lo stereo volti. Ma una cosa qui? Qual è la condizione più esasperata che può subire una patelletta? Beh, Intanto è quando si bagna. Quando si bagna effettivamente siamo rovinati no? perché cambia la struttura della patelletta e di conseguenza è lo spain dinamico della freccia quindi la freccia andrà da tutt'altra parte eh, questo materiale che è cordova equino e che è il migliore che esiste eh, ha una particolarità ha una particolarità che è quella che tutti gli arcieri eh, temono quello di subire eh, problemi quando piove, no? Di solito diciamo la patelletta teniamola, teniamola ben lontana dall'acqua, questa volta la immergiamo direttamente, diciamo piove forte, no? molto molto forte. La lasciamo lì, vediamo, la lasciamo lì per qualche minuto, è la mia patelletta di riserva. Eh, eh, intanto vediamo eh, lo, string, no? lo string molti mi chiedono ma, eh, come fare lo string ma ah, intanto eh, si posiziona la patelletta contro la cocca e si va a cercare un punto tale che grazie al quale per inclinazione se prendiamo più su incliniamo l'arco verso l'alto se incliniamo più giù incliniamo l'arco verso il basso quindi più si scende e più il bersaglio deve essere vicino più si sale e più il bersaglio deve essere più alto quindi diciamo che normalmente se volessimo io, se devo tirare a 18 metri devo mettere lo string qua su questa R posiziono la patelletta in questo modo e poi posso tirare tranquillamente a 18 metri mirando con la punta della freccia mirando, sempre mirando, tra virgolette andare in ancoraggio e ho tirato a 18 metri se avessi voluto tirare a 20 metri se avessi voluto tirare a 20 metri avrei posizionato una cucitura più in alto in questo modo qua e avrei tirato a 20 metri e così via salendo no? 30, 35 40, 45 e 50, 50 sono praticamente a pochi millimetri, 2 millimetri circa, a 2 millimetri circa dalla cocca. è condizione eh, perfetta in modo tale che eh, alla distanza più lunga eh, degli archi nudi siamo vicini alla cocca. a 5 metri sono più o meno in questa posizione diciamo che il mio libraggio non mi permette di avere un string walking quindi una lunghezza dal minimo al massimo relativamente piccola ho circa 5 cm 5-6 cm qua sono a 5 metri a 5 metri tirerò in questa posizione e a 50 metri in questa posizione vedete anche il rumore dell'arco è diverso però le distanze sono minori quindi minore anche la possibilità eh, di, di errore certo, la messa a punto è un compromesso perché noi ne abbiamo già parlato parecchie volte e ne riparleremo un compromesso perché è ovvio che l'arco trattenuto in questa posizione si comporta in maniera diversa che l'arco usato in questa posizione però credetemi trovando il giusto compromesso si ottengono risultati sorprendenti e ottimali allora abbiamo visto la patelletta la patelletta normalmente io ci tiro con una patelletta all'incirca 20-30 mila frecce diciamo che vi dura un anno dopodiché eh, c'è la possibilità di comprare solo il ricambio e eh, sostituire solamente la pelle trattenendo eh, la piastra che è robustissima e non ha nessun problema intanto vediamo la nostra pateletta che è rimasta a bagno è rimasta a bagno la bagniamo ancora un po' diciamo che 5 minuti di acqua torrenziale dovrebbero rendere la patelletta un disastro. Invece, miracolo incredibile, la patelletta non si è bagnata minimamente, è completamente idrorepellente, completamente idrorepellente. Come vedete la patelletta non è minimamente non è minimamente bagnata, non ha assorbito una goccia d'acqua non ha assorbito una goccia d'acqua e di conseguenza l'utilizzo è identico a una patelletta asciutta come se non avesse come se non avesse proibito veramente veramente ottima, ed è l'unica, finora io ho provate tante, parecchie patellette, ma come questa patelletta che praticamente è rimasta immersa nell'acqua per 5 minuti, praticamente non, non si è bagnata minimamente, ha mantenuto la stessa morbidezza di quando era asciutta e quindi eh, abbiamo la sicurezza assoluta che, eh, non cambia le sue caratteristiche e di conseguenza non cambiano le caratteristiche del modo della freccia che è la cosa ovviamente più importante detto questo eh, Bare Max Massimo Bartoletti li sono trovato bene perché non glielo. io uso questa e mi trovo veramente veramente bene poi anche il suo una patelletta un pochino più pesante la sento più massiccia più io eh, do un consiglio, se per caso doveste comprarla, non modificate nulla, ricordate che eh, non occorre tagliare, questa è la mia misura, una volta chiusa non sento assolutamente niente e con un buon rilascio non, non ho dovuto rifilare assolutamente niente, lo lasciate esattamente come lo comprata e consiglio a tutti sempre di fare così, non toccare assolutamente niente. Perfetto, ok, grazie.